Le ore dentro le celle non passano. Aspettiamo il fine settimana per vedere i nostri genitori infelici. Che arrivano a casa e piangono, vedendo il letto vuoto. Questa è la realtà, ragazzi. C'era un ragazzo nel quartiere, era il più povero. Rimasto senza casa, dormiva in un ricovero. Si guardava intorno se passava dentro un vicolo Senza nessuno al mondo si sentiva in pericolo Con la fama addosso, senza un amico vero Procurarsi soldi si fa l'unico pensiero Vedeva gente in strada stare dietro strani traffici Muovendo buste e pacchi fare guadagni facili Entrarci è stato semplice, un giorno ha cominciato Così spaccio di droga è stato il suo primo reato questo non risolve, ma moltiplica il problema Ora in macchina, in manette, luci blu della sirena È la vita della strada, c'è chi non può farne senza Però questa vita amara, anzi fa rima con violenza Così tanti ragazzi che non guardano le stelle Perché soffrono rinchiusi, stanno al freddo nelle celle Sentiamo freddo attraverso queste ossa Non ci conoscono, ma abbiamo la pelle tosta E se sbarre non ci chiudono la mente Sta piovendo in queste strade già da sempre Sentiamo freddo attraverso queste ossa Non ci conoscono ma abbiamo la pelle tosta E ste sbarre non ci chiudono la mente no, Sta piovendo in queste strade già da sempre la speranza muore dove il sogno non può nascere Così questo ragazzo si ritrova chiuso in carcere Diceva un vecchio detto che il rispetto è misurato Soltanto chi lo porta può vederselo portato Apprende questa regola, capisce la realtà Adesso uno tra tanti, impara l'umiltà Ora trova il coraggio di affrontare certi errori lascia anche il rapporto perso con i, i genitori Frequenta la palestra sudando sotto i pesi Coi giorni che si fanno settimane dopo mesi Trova la sua forma di espressione nella musica Che ti capisce sempre e pure non ti giudica Dopo tanti anni prende un libro tra le mani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 Finalmente muovere la Non la mente. Sta piovendo in queste strade già da sempre.